In questo tutorial vedremo come eh, impostare delle, dei punti di vista prospettici e come salvarli attraverso l'uso della palette che si chiama scene. Innanzitutto vediamo quali sono gli strumenti che ci sono in SketchUp per costruire appunto delle viste all'interno del progetto che ho disegnato. Gli strumenti sono questi tre. Il primo si chiama Posizione Telecamera, Position Camera che mi permette appunto prendendo questo strumento e andando a fare un clic all'interno, in questo caso vado a fare un clic all'interno di, di, di questo spazio, cioè sul, tenendo eh, il clic sul pavimento, vado a posizionare appunto una telecamera ad una certa altezza, c'è cioè scritta sul VCB 247, che ovviamente posso andare a cambiare, per esempio scrivo 220. Do l'invio e sto spostando questa altezza della mia telecamera. Come vedete adesso l'icona ha questo eh, simbolo del, dell'occhio, il che vuol dire che automaticamente dal primo strumento sono passata al secondo e adesso tenendo premuto col sinistro posso andare appunto a ruotare questa telecamera che è fissata in quel punto. Un altro strumento utile per andare a costruire un punto di vista ben preciso è quello che mi permette di ampliare o diminuire il mio campo visivo. Se vado in questa icona, questa dello zoom, faccio un clic, adesso nel WCB c'è scritto campo visivo, 65 sono i gradi impostati ora, posso cambiarli come ho fatto anche prima. 50 invio diminuirà, 70 invio appunto, lo sto aumentando. Un ultimo strumento utile può essere questo che si chiama Walk mi permette, tenendo premuto col sinistro e spingendo in questo caso verso il basso mi permette di arretrare, quindi cambiare la prima posizione quella che avevo impostato col position camera finché non trovo un ostacolo, si ferma da solo mi metto un simbolo di divieto se alle mie spalle c'è un muro eh, a, attivati, a questo strumento sono eh, associati alcuni strumenti aggiuntivi che vedete eh, scritti in questa barra inferiore se a questo punto il punto di vista è stato costruito in modo soddisfacente lo vado a salvare per salvarlo vado ad aprire una palette che si trova sotto il menu Windows, che si chiama scena e mi basterà cliccare su un più per andare a salvare appunto questo punto di vista ma non solo se non vedete questa parte inferiore basta cliccare su questo ecco. e come vedete Cliccando su più ho creato una nuova scena con questo punto di vista, ma ho salvato in realtà tutta una serie di proprietà che sono appunto eh, messe in questa lista. Appena clicco sul più, creando questa scena, mi è venuta questa scritta qui sopra. Ovviamente la chiamo scena 1, così chiamerebbe se, se ne facessi altre le numererebbe in modo progressivo. Quindi adesso se mi muovo con lo zoom cambio il mio punto di vista, se clicco qui sulla scritta scena 1 rientro in quella data eh, prospettiva che ho salvato. Se voglio cambiare questo punto di vista, per esempio voglio ruotare il mio attraverso l'uso del look around, per tenere in memoria questo cambiamento che ho fatto devo andare ad aggiornarlo, cioè cliccare qui e aggiornare. Che vuol dire che adesso se cambio il mio punto di vista mi sto spoma, sposta, spostando con l'orbit e clicco di nuovo su scena 1 appunto sono rientrato nell'ultimo punto di vista da me impostato. Le scene se ne possono ovviamente salvare quante se ne vogliono quindi cambio il mio punto di vista e clicco di nuovo sul più e adesso avrò queste due scene così via. Se ne voglio cancellare qualcuno basta cliccare sul meno. Tra una scena e l'altra SketchUp predispone un, eh, un percorso, quindi un'animazione che sarà possibile esportare poi automaticamente attraverso il comando export animation video.